Adesso c'è un po' di luce, mare di nuvole verso la Liguria, là il Monte Penna ma io devo andare di là. Sempre alta via dei Monti Liguri e non so se si sente ma l'acqua dei torrenti scorre, quindi proprio freddo freddo non lo fa. Allora passo dalla spingarda e là il monte Ione, quindi adesso bene o male si riprende a salire, senti? Niente nessuno che rompe i Kilo Hotel, 59, referenza Italia, Lima Golf, 340, buon anno. Sì, QSL, buongiorno, buon anno anche a te, arrivi molto bene, il Z1 Giuliet Kilo Hotel, il tuo segnale reale dal 57 al 5859 con un po' di QSB. ti ascolto perfettamente. Complimenti per l'attivazione sotto, ancora buon anno, 73, ciao. Ciao, 73, buon anno ancora. QRZ? Perfetto, Italia Tango 9, Giuliette, Golf X-Ray, mi piacerebbe attivare la 001 della Sicilia, 5-9 per te. Perfetto, anche Terio di 5-9, bella modulazione, grazie, ciao. Ciao, 73, Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, portate le QRP, fa chiamata in banda a 40 metri, chiama e passi in ascolto. Eco Alpha 7, Yankee Tango. Perfetto, Eco Alpha 7, Yankee Tango, 5-9 QSL. Echo Alpha 7 Yankee Tango 59, QSL QSL QSL Alessandro, Echo Alpha 7 Yankee Tango using 9 Thank you for FOTA and Happy New Year, thank you Happy New Year to you and your family, bye bye 73, ciao Alpha uh, 1, Alpha Alpha Please stand by, Alpha Alpha over QSL 9 alpha 1 Alpha Alpha 59 reference Italy Lima Golf 340 QSL 340 Roger ciao buongiorno Alessandro 59 più per te grazie Grazie a te buongiorno e buon anno ciao QRZ La Lima Hotel Lima Hotel India Limotel hotel, over ok dammi il call completo italia chilometro 2 india lima hotel k2 india lima hotel QSL QSL, italia chilometro 2 india lima hotel ah guarda siamo in ottica eh, dal monte aiona praticamente con milano quindi il segnale penso che arrivi decentemente senza riflessioni 59 buon anno grazie italia chilometro 2 india Florida hotel ok delta florida hotel avanti Ok, Roberto, 5,9 anche per te, Reali. Italia Kilo 1 Delta Florida Hotel, referenza Italia Lima Golf 340. Ciao e grazie. Italia Zulu 5, Charlie Papa Kilo. Oh, certamente Italia Zulu 5, Charlie Papa Kilo da Pontremoli 5,9. QSL? 5,9, ottimo segnale. Buon anno, Claudio. Grazie, 7,3. 73, ti saluto anche quel malmostoso di Pietro. Ciao. Ciao, ciao. Okay, Echo Alpha 1, Alpha Tango, over. 4, Victor Quebec Sierra barra QRP 5973. 73, my friend, 5-9, a real report for you. Bye bye, Happy New Year. Happy New Year. QRZ. Okay, Echo Alpha 7, Papa Yankee, 5-9, QSL. Ok, ecco Alfa 7, Papa Yankee, 5-9, QSL. Ok, grazie per 5-9. Viaggio nuovo, grazie! Grazie a te, 73, QRZ, Italia 4, alfa Bravo Golf. Allora, ok, Italia 4, Alfa, Bravo Golf, 5-9, QSL? Alfa Portatile QSL, QSL è segnato anche IQ4 Foxtrot Alfa Barrato Portatile. Ci mancherebbe. Buon anno e grazie per la chiamata. Allora, 5 Livorno, Milano, Allora, Livorno, Milano, chilometro avanti. Allora, Italia 5, Livorno, Milano, chilometro corretto? ok, sorry, Florida 5, Livorno, Milano, chilometro, 5,9, QSL? Sì, 5,9, grazie, 1,073, buon anno! Buon anno anche a te, grazie per l'italiano. QRZ? Italia Uniform 4, India Delta Kilo, Italia Uniform 4, India Delta Kilo, 5,9 reale, QSL? QSL 5,9 anche per te con il buon anno, ciao! Ciao, 73, ringrazio la signora. QRZ? Ok, Italia-Zelanda 2, eh, kg Whisky Yankee, corretto? Sì, QSL corretto, 2 kg whisky Yankee, operatore Gianluca. Ciao Alessandro, 5-9 per te. 5-9 anche per te, reali, arrivi molto molto bene. Eh, QRZ Eco Alfa 2 Lima Università. Ok, Eco Alfa 2 Lima Università, 5-9 QSL. Ok, grazie per 5-9 per te. 5-5, 55 attivazione, buona fortuna e buon anno nuovo, ecco Alfa 2 di Università. ciao. Ciao 73, ovviamente buon anno a te famiglia, ciao grazie ancora. Allora Foxtrot, sento un Foxtrot che chiama. Okay, uh, sorry, uh, Foxtrot Bravo, Foxtrot Bravo, over. Uh, negative, negative, uh, stand by please. Uh, Charlie Foxtrot Bravo, the first part of your call, please. QSL, QSL, Yankee, Oscar 6, Charlie, Foxtrot, bravo, thank you, 5-9 uh, for the log, uh, thank you and happy new year, bye bye. Uh, Alfa 2, uh, Delta Tango, over. Please, Equal 2, Delta Tango, over. Hey, ciao, buongiorno, come stai? Buongiorno, buongiorno, Eco Equal 2, Delta Tango, 59, 59, ben ascoltato, mirai il mio per favore. Allora il tuo rapporto 5-9 reale, Real 5 9, Real 59 eh, grazie ti passo la referenza Italia-Lima Golf 340 e gli auguri di buon anno, ciao 73. Sandra, auguri di buon anno a te, grazie per il tuo a lei, grazie a lei, grazie a lei, grazie a Okay, Papa Alpha One Bravo, the last letter, the last letter. Okay, Delta Radio, Boston Radio, over. Okay, Roger, Papa Alpha One Bravo Radio, 5 9, QSL. Yeah, thank you, you're 5 and 6, 5 and 6, 72, happy new year. Thank you, happy new year, bye bye. Delta, Delta, Delta, okay, Papa Delta Tango, over. Ok, Roger, mio amico, Oscar Kilo Chu, Papa Delta Tango, 5-9, Real 5-9, back to you. Rock USL, uh, good morning, your report is 5-8, 5-8. happy here are, 73, good luck. 73 to you and happy new year, bye bye. Ok, okay, nove. Nove. okay, okay. avanti, un Hotel Bravo 9. Allora c'è un HB9, HB9 in portatile HB9, bravo Italia, November portatile. Ok, HB9, bravo Italia, novembre, 59, QSL. HB9, bravo Italia, novembre, 59, QSL. Hotel, bravo 9, bravo Italia, November portatile, portatile. Ok Giorgio, HB, Stru eh, Hotel Bravo, Stroke, Florida, Radio 027, QSL? QSL, sì, grazie per il Italy, Lima, Talk 340. Buon anno, grazie mille. 73, buon anno, ciao. Sierra 57, India, Lima, Oxford. Ok, Sierra 57, Oxford, Lima, corretto? Okay, sorry, uh, Sierra 57, Italy, Lima, Foxtrot, 5-9, QSL Okay, good morning, uh, Alessandro, you call 5x7, 5x7, good one now, uh, bye bye. <laughs> Buon announcing a te, ciao, grazie. Okay, equal fa tu Charlie, ti want to alfa two, over. Ok, ecco Alfa 2, Charlie, Kilova x-ray, 5-9, 5-9, back to you. Sì, yes, 80 per 5-9, 80 per 5-9, happy new year, happy new Happy new year, my friend, bye bye. bye. Allora, CQ Sota, CQ Sota, CQ Sota, Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, portatile QRP, Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, portatile QRP, attivazione Sota. Yeah, yeah, yeah, yeah. Italia 2, Yankee Kilo Radio. Ok, Italia 2, Yankee Kilo Radio, 59 9 QSL? Q 5 9 anche per te, sul lago maggiore, ciao buona giornata, tanti auguri a te famiglia, ciao grazie oh tanti auguri anche a te e famiglia sicuramente avrai una temperatura più gradevole lì giù, ciao 73 <totipo> <tipo> ok attenzione stazione qrp Italia Zelanda 4 avanti Eh, ciao Italia Whisky 4ALK 59 reali, 5-9 reali 5-9 per te, Alessandro, buon lavoro! arrivederci. Ovviamente metto a log anche la signora, eh. Ok, Alfa Mexico Hotel, over Italia 4 Oscar Yankee Uniform perfetto Italia 4 Oscar Yankee Uniform 5-9 signora, buongiorno 5 stelle Alessandro, 5-9 per te, arrivi molto molto bene. Auguri contracambiati, 7-3, 73, signora, guardi, è una giornata splendida, c'è un mare di nuvole sotto. Eh, spero di non trovare la nebbia quando scendo Comunque è veramente una bellissima giornata Nebbia verso la Liguria Verso, verso la pianura padana È libero eh, Continuo con le chiamate Grazie ancora, ciao, ciao, ciao. 3, Golf Allora Golf Kilo Juliet Avanti sì. Ok, anche te arrivi fortissimo. Italia Uniform 3 Golf, Kilo Juliet. Referenza Italia Lima Golf 340. QSL? per Ciao. Oscar Echo 7, Papa Hotel India. Ok, Oscar Eco 7, Papa Hotel India, corretto? Oscar Eco 7, Papa Hotel India. Roger. Roger, mio amico, 5-9, your report. And happy new year. Bye bye. Allora CQ Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra portatile QRP chiama e passi in ascolto 9 Alpha 4 Mexico Florida Ok 9 Alpha 4 Mexico Florida correct? corretto correto, 9 Alpha 4 Milano Firenze 59 QSL QSL QSL 59 anche per te eh, la referenza Italia Lima Golf 340 e auguri di buon anno ciao Grazie, gra QRZ 3 Eco Germani Bravo Allora Eco Germany Bravo, avanti Sì, avanti, questo è Alessandro Eco Alfa 3 Eco Germania Bravo Eco Alfa 3 Eco Golfo Bravo, Roger Roger Eco Alfa 3 Eco Germany Bravo 5-9 reali e eh. arrivi veramente una bomba dalla Spagna eh, Auguri di buon anno, ciao sì. Ciao 73 QRZ, allora CQ40 CQ40 CQ40 Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra portate le QRP, fa chiamata in banda 40 metri, attivazione Monte Ayona, referenza Italia Lima Golf 340 Italia Lima Golf 340. Chiama e passi in ascolto. E eh niente, tacchiamo col bordello, eh. CQ40, CQ40, CQ40, Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, portatile QRP, Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, portatile QRP, fa chiamata in banda 40 metri, attivazione SOTA, referenza Italia Lima Golf 340, chiama e passi in ascolto. Ok, Papa Alfa, please complete your call. Papa Alpha, Papa Alpha, complete your call. Hotel Alpha, Hotel Alpha 8 Whiskey X-ray, thank you. Okay, Hotel Alpha 8 Whiskey X-ray, 5-9, a Roger, mio amico, grazie per 5-5 e Happy New Year! Bye bye! Mm -hmm. Ciao, 73 QRZ uh, Oscar Eco5, Alfa Uniforme Lima. Ok, Oscar Eco5, Alfa Uniforme Lima. 5-9 My friend, uh, reference Italy Lima Golf 340, and uh, happy new year! Bye bye. Yeah, same to you. name is uh, Peter, and thank you for uh, Lima Golf 340. Uh, okay, thank you, Peter. My name is Alessandro. Bye bye. bye, bye <laughs> QRZ. Ok, Sierra Papa 9, Eco Tango Alpha, 5x9 QSL uh, Thank you, 5x9 for you, 5x9, 23, thank you for the participation Thank you to you, my friend, and happy new year Caccia, è una bomba la, la Polonia Siku, Siku, Siku, Italy Zulu 4, Victor Quebec, Sierra Portable QRP Italy Zulu 4, Victor Quebec, Sierra Portable QRP, Siku Sota Okay, Hotel Bravo 9, complete your call, thank you. Roger, Roger, Hotel Bravo 9, Papa, Mexico, Fox, Papa, Mexico, Foxtrot, Roger. Roger, Hotel Bravo 9, Papa, Mexico, Foxtrot, 5-9, your report, reference Italy, Lima Golf, 3-4-0, QSL. Roger, Roger, you're also 5-9, you're also 5-9 here in the High Mountains from Switzerland. Thank you for the support Point, on 73. Ciao, grazie buon anno. Happy New Year. Bye bye. Bye bye. <susurra> Sicusota, Sicusota, Sicusota. Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra Portable QRP. Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra Portable QRP. Sicusota. India Julian Honda Hotel Bravo 9 Eco Victor Sierra. Ok, Hotel Bravo 9 Eco Victor Sierra, corretto? Ok, 5-9, your report. Hotel Bravo 9, Eco Victor Sierra. 5-9, and Happy New Year, bye bye. bye, bye. India, Giulia Lima Clima. Ok, India, Giulia e Clima, avanti. India, November 3, India, Giulia e Clima. Ok, India, November 3, India, Giulia e Clima. Scuso, ho fatto passare avanti lo svizzero. 5-9, con gli auguri di buon anno. QSL, QSL. QSL. Eh, guarda, ti garantisco tu invece mi arrivi 5, 9 più 10. Eh, arrivi veramente bene. Eh, ciao e grazie ancora, QRZ Italia Zulu 4, Victor Quebec Serra portate le QRP, fa chiamate in banda 40 metri, attivazione sota, chiama e passi in ascolto.